Comandante, il sonno ha rilevato qualcosa! Potrebbe essere la nave che stavamo cercando! Ottimo, adesso dammi le distanze, latitudine e longitudine rispetto al porto da cui siamo partiti. Latitudine, longitudine... Io qua ho solo un angolo e un segmento. E adesso cosa dico? Per aiutare il marinaio, dobbiamo innanzitutto visualizzare il problema. I marinai sono su un mezzo navale in qualche punto del mare. In particolare, rispetto al porto da cui sono partiti, distano 5 miglia a est e 10 miglia a nord. Essi avvistano sul radar un'altra imbarcazione. Il radar fornisce solo due dati, un segmento di lunghezza data, 20 miglia, che è la distanza tra le due navi, e l'angolo che questi forma con una retta perpendicolare alla direzione della nave. L'angolo è di 60 gradi. Il comandante però vuole sapere la distanza dal porto della nave trovata in termini di latitudine e di longitudine, che noi possiamo considerare come coordinate cartesiane. La prima nave ha coordinate 5 e 10. Che coordinate cartesiane avrà la seconda nave? Passiamo a GeoGebra. Per risolvere il problema cerco innanzitutto le distanze tra le coordinate cartesiane delle due navi. Esse corrispondono ai due lati AC e BC del triangolo rettangolo ABC, di cui conosco l'angolo alfa 60 gradi, e l'ipotenusa, 20 miglia. Posso quindi usare la trigonometria per la risoluzione del triangolo. So che il lato AC sarà dato dall'ipotenusa moltiplicata al coseno di alfa e il lato BC dall'ipotenusa moltiplicata al seno di alfa. Non mi resta che sommare i due valori ottenuti alle coordinate cartesiane della nave A e ho risolto il problema. La nave B dista 15 miglia a est e circa 27 a nord rispetto al porto da cui la nave A era partita. Ragioniamo un attimo su cosa abbiamo fatto. Siamo riusciti a trovare due valori, le coordinate cartesiane, a partire da altri due valori, un angolo e una lunghezza. Generalizziamo il problema facendo combaciare la nave A col punto di riferimento, cioè con l'origine del piano cartesiano. Con un po' di regole e proprietà trigonometriche ci accorgiamo che ad ogni punto a cui si è associata la distanza R dal centro e l'angolo alfa formato da questo con l'asse x possiamo associare le coordinate cartesiane. Esse corrispondono infatti a x uguale r per coseno di alfa, y uguale r per seno di alfa. Abbiamo operato un vero e proprio cambio di coordinate, da coordinate polari a coordinate cartesiane. Generalmente le coordinate polari si indicano con le lettere greche ρ per la distanza e θ per l'angolo. Il cambio può anche avvenire al contrario, da coordinate cartesiane a polari. Si usa il teorema di Pitagora per ottenere ρ e le funzioni trigonometriche inverse per ricavare θ, con le dovute condizioni. Ogni punto del piano può comunque essere espresso univocamente tramite i due sistemi di coordinate. Le coordinate polari risultano spesso molto più utili e maneggevoli delle coordinate cartesiane. Consideriamo una circonferenza con centro all'origine. Siamo abituati a descrivere questo luogo geometrico con l'equazione x² più y al quadrato uguale raggio al quadrato, usando le coordinate cartesiane. In coordinate polari si può notare come basti fissare ρ, che corrisponderà al raggio, e far variare l'angolo θ. L'equazione in coordinate polari sarà semplicemente ρ uguale al raggio. Un'altra applicazione molto importante delle coordinate polari è quella che riguarda i numeri complessi. Questi sono infatti rappresentabili su un piano cartesiano, che prende il nome di piano di Gauss, dove la scissa rappresenta la parte reale e l'ordinata la parte immaginaria. Un numero complesso z uguale a più i per b, dove i è l'unità immaginaria, avrà coordinate cartesiane a e b. Però abbiamo appena visto che un punto in un piano può essere descritto anche con coordinate polari. Mantenendo la relazione a uguale ρ per coseno di teta e b uguale ρ per seno di teta, il numero generico z può essere quindi scritto come z uguale ρ per coseno di teta più i per seno di teta. Questa forma prende il nome di forma trigonometrica del numero complesso. Comandante, ora mi è tutto chiaro! Anche se non avrei mai immaginato potesse essere un problema così complesso! Stop! Buona! Dai ragazzi, queste battute le fanno in quinta elementare! Io mi licenzio!